Mm. Che mi vedo mm. Mm. So l'enigmista Ciao mamante, Tu non mi conosci ma io conosco te Voglio fare un gioco Ragazzi se la vostra ragazza è gelosa Evitate di farle vedere So Ok? Perché altrimenti potrebbe mettersi davvero molto male per voi. Io ve l'ho detto. Signori, benvenuti in... So... Effetti collaterali. Ma chi è, scusa? Messaggi di Instagram. Scusa, posso vedere il telefono? Il, il tel... Sì! Però dopo perché devo un attimo andare in bagno. Cioè torno dal bagno e te lo do, ok? Lascia qui il telefono allora, amore! Mm, amore, guarda, io, io vorrei lasciartelo il telefono, solo che devo fare la cacca e, e, e facendo la cacca poi sto sul telefono, quindi... Dammi quel telefono! Eh... Amo... Eh... Eh... E eh, dimmi... Certo che questi accanto si stanno proprio a divertire... Eh. Mamma mia quanto sei figo! Con la barba stai benissimo! Ma quindi... Oggi a casa mia, ma sei single, vero? Vuoi giocare con me? <susurra> <susurra> Giochiamo amore. No! Non fate vedere Soul alle ragazze gelose. In alternativa, spegnete il telefono.